Salve a tutti ragazzi Sono S2004 Oggi siamo in un nuovo video di Cyberpunk Allora eh, Non mi ricordo cosa dovevamo fare Tra l'altro questa parte l'avevo già registrata Tanto che poi l'ho persa Quindi ho tolto il salvataggio E ho ricominciato da capo Quindi Va bene io mi dissocio Tra l'altro Andando lì Mi sono reso conto che abbiamo perso la macchina e quindi o oh, ne ciulliamo una, o poi perché io vado in giro con questa spada? Non capisco. Veicoli: acquistare un fixer. Ti appena inviato un'offerta per acquistare un veicolo, quando ricevi un'offerta, un nuovo indicatore appare sulla minimappa. Per acquistare il veicolo, raggiungi il nuovo indicatore e confermo l'acquisto. Allora. Intanto, cosa ho fatto? No. Eh, inventario, vediamo un po' solo cosa. Cos'è questo? vestito bruttissimo che qui addosso? Meno male che non lo vediamo. Io vorrei, tipo, togliere la spada perché... Ah, ok, sei ah, si è tolta. Siediti. Ah, siediti. Con lui ci avevo già parlato, ma... Bene, se mi sento così, ah, aspetta. Ma non è questo, è questo. Sono scemo. Non hai un brutto aspetto. No, volta proprio non avevo... ho un brutto aspetto. Ah, pensavo che ce l'avresti fatta. Che, cosa, che vuoi? cosa vuoi da me di preciso? Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Evelyn, cosa ha a che fare con te? Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Lei sa come arrivare a lui. Avevo già pensato di fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare, se ne sarà già andata molto lontano. Eh, appena Hai appena risposto alla domanda: Ho una domanda su dove sia Evelyn? Molto lontano. Perché credi che ti aiuterebbe a rimuovere il chip? Si è Corporazione. Non ne ho idea. Evelyn sapeva molte cose sul Relic. Aveva parecchie informazioni riservate. Il perché è un mistero, ma... aveva quella scaltrezza tipica degli agenti corporativi. Conosci la categoria? E ho anch'io quella scaltrezza di cui parlo? Sei stato scaricato insieme ai Reietti all'improvviso. Non te ne sei scordato? Hai finito? Devo proprio andare. Aspetta. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di Harichita. Cerchi giustizia, a Night City, cerco vendetta. O più comune qui. O alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle croci. E credi che si fideranno delle parole di un mercenario? Al momento, uno di meglio. E che non posso nessuno qui. Sono un fuggitivo. Sono perfetto. E okay, che così Yorinobu davanti ai pezzi grossi della Rasaka? E quindi? Entriamo nel quartier generale della Rasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli. È un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità? Non se ne parla. Allora, un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare a salvarti. La colpa è di un chip, il Rerik. Una tecnologia della Rasaka. Tecnologia nota soltanto a loro. Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Si tratta solo di avere alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Persone come Anders Hellman? Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il Relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così. È una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente. Inoltre, Anders Hellman è fuggito dalla Asaka, degli ha traditi. La televisione si è accesa. Vediamo che dicono. Anakosama, o hai dekite koei koso. Io non so cosa stanno dicendo. Anakosama, vorrei iniziare chiedendole... Fotuta della rasaca ovunque. Ehi, hey, stavo ascoltando! Ma taci, sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? Lascia stare. Meglio che non guardi, Riva. Grazie per l'offerta, devo rifletterci su, ti contatterò. Mi serve tempo, tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Tutto quello che ti chiedo è di non lasciare la città. Lasciarla? Perché dovrei? Mi serve aiuto e qui posso trovare le persone giuste. Qualcun altro che non sia uno specialista a Arasaka? Non c'è nessuno. nessuna alternativa. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. Anders Hellman ha inventato il relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo la rasaka, così sia. Hellman ha abbandonato la compagnia. Ho passato molti giorni a cercarlo. E. come si dice. Sparito dalla faccia della Terra. Vedo che ti sei dato da fare ultimamente. Non resterò seduto a far niente mentre posso cercare informazioni e prepararmi il peggio. Non più ora. Perché stai cercando Aylmen? Il... È stato lui ad avvertire Savrosama dei piani di Urinobu conosceva bene entrambi sarebbe un testimone importante se li appendi per le code i corporati squittiscono per giorni ho raccolto informazioni portavano tutte nello stesso luogo il club chiamato afterlife sono stato liquidato dalla regina dei fixer rogue capito che era un corto corporativo non sai parlare con le, con le persone come te. Lui è un è corporativo. Perdere, ti ha preso per un corporativo. No, mi hai visto è come un Che è successo a questo tizio? What? Rogue è ben informata. Sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Helman. Buona fortuna. Quella nonna Ma... è esigente, cara e sgarbata. Eh, posso divo ridire quello? Con un po' di fortuna, Rintraccerò Evelyn. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso. Onore tra ladri, mai sentito parlare? Sì, e l'ho trovato ironico, dato che i ladri non ne hanno. C'è solo il ripieno di un'idea. Certo, Ma lo direi, io rimuovo Quella parte non ti aiuterà. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. Non posso più restare qui. Senti, fa come vuoi, cerca pace. Ma chi ti pare? Io mi Cosa a questo locale. per favore dai miei amici. Quando i miei contatti nella Lasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò. A presto, allora. Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. Esso tornerò io. Amicizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City non cambia mai. L'Arasaka è sempre una macchina dispotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma ehi, hey, almeno Rogue è ancora viva. Sai che è un bel coraggio. Prima cerchi di uccidermi e ora vuoi essere mio amico, far finta che non sia successo niente. Lo sai che non serve alzare la voce per parlare con me. So vuoi. Ho riflettuto su un po' di cazzate. Ho cambiato idea. Non voglio più ucciderti. Va a farti fottere, stronzo. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliato in una discarica. Io nella tua testa, lottando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari. Ora ho guardato le cose da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Potremmo iniziare con Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Perché dovrei fidarmi di te? Spiegamelo di nuovo. Fidati, non fidarti. Non me ne frega un cazzo. È l'ultimo dei nostri problemi. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che avevi sono morti o così vecchi da non ricordare nulla? Johnny Silverend è morto da leggenda. Non si può dimenticare. Quindi conosci Rogue, e cosa dovrei dirle? Che ha un tumore parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny. Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Non devi convincermi, ho visto i tuoi ricordi. Che schifo. Rogue mi crederà, tu portaci solo all'afterlife. Non c'è nessun di noi. Come se n'è andato è sparito. Come è bloccato? Devo per forza uscire di qua. Gli prima dei 18 anni non vanno bene. Dai, Vediamo cosa eh. dobbiamo fare ora. Chiama Judy. Perché c'è un tizio nudo qua? Sei l'unica a credermi morto. Anch'io pensavo che fosse finita. Le cose non sono andate esattamente come previsto, eh? Hai saputo del colpo, immagino. Devi aver parlato con Evelyn. Non ce n'è stato bisogno. Lo sa tutta la cazzo di città. Ascolta, devo trovare Evelyn. Non mi va proprio di parlare di lei. Sai dove si trova? Cosa ti ho appena detto? Dimentica, non te lo ripeterò. Judy, sei la mia unica speranza. L'unica pista che ho. Devo trovarla. E so che puoi aiutarmi a farlo. E chi ti dice che voglio farlo? Non farmi del male. Cosa sta succedendo? Possiamo vederci? Per favore, incontriamoci. Sei ali tizi. Ma perché mi sta sparando a sto tizio? Vabbè, oh, ho capito che vuole morire questo. Non sono più bravo a giocare. È troppo tempo che non ci gioco più. Ho finito i, i colpi. Non sparava più. Non spara. Dopo, faccio all'acquare. Ah, è morto. Che mi sta ancora sparando? Allora, scusate, Avevo voluto fare una cosa un attimo. Qua c'è roba che possiamo lottare. Era una pistola d'oro Tiger Claw Mi ha fatto guadagnare 15 soldi A quanto pare Vediamo solo più questa tizia qua che aveva un mitra figlio.